Siamo qui davanti al carcere delle vallette con Guido, che è uno storico esponente del movimento Notav. Guido, puoi farci un breve escursus sulla storia del movimento, che prima non era Notav, si chiamava Habitat. Se riesci a dirci qualcosa di sintetico. Sì, eh, all'inizio... Degli anni 90, ma i primissimi anni 90, si era formato un comitato che appunto aveva nome Habitat ed è quello che ha fatto le prime mosse per contrastare il progetto di, della Torino-Lione. Diciamo. E Poi già nel pochi anni dopo si era formato il movimento Notav. La bandiera, questa qua è nata a Genova, eh, 2001 a Genova, quando poi ci sono stati gli scontri. E quindi però già c'erano state manifestazioni nelle no, prime 95 96 insomma in quegli anni e per contrastare questo progetto che eh, insomma, è sempre stata una cosa inutile prima di tutto e poi devastante per una valle così, così stretta e quindi eh, all'inizio eh, le contestazioni erano sui pronunciamenti sui, eh, di, di, delle autorità, dei promotori e alle prime avvisaglie di approvazione del progetto da parte del governo si è cominciato eh, a muovere, ma era praticamente un movimento d'opinione contro un, uh, un progetto. Poi quando hanno cominciato a muoversi concretamente, cioè hanno cercato di, di fare i primi sondaggi e mettere il primo cantiere, quindi nel 2004-2005 il movimento si è proprio manifestato come un movimento che si opponeva non più soltanto un movimento d'opinione ma un movimento di difesa del territorio e quindi le prime, i primi sondaggi che ha tentato di fare nel 2004 eh, li abbiamo bloccati con eh, la, la presenza nostra. Sapevamo che avrebbero fatto il, eh, non so, un sondaggio Borgone, e quel mattino, a, alle 5, alle 6 di mattina c'erano 400-300 persone sul posto dove dovevano fare il sondaggio. Quindi lì loro non hanno mai cercato lo scontro, hanno visto che. E poi nel 2005 ci sono stati i fatti di Venasi quando hanno tentato di impiantare. Prima per un sondaggio c'è stato il primo vero scontro con la polizia, nel senso che loro hanno cercato di raggiungere un posto in montagna e noi ci siamo andati già dalla sera prima e quindi si sono trovati davanti centinaia di persone su una strada strettissima dove loro avevano una colonna di 30-40 mezzi che però non potevano mettersi uno di fianco all'altro quindi erano in colonna e li abbiamo tenuti fermi tutto il giorno e, e quindi quel sondaggio lì poi sono son, son andati su la notte successiva di, di nascosto comunque e poi c'è stato Venhaus eh, lo scontro dove noi avevamo costruito un presidio loro hanno cercato di aprire il cantiere, impiantare il cantiere e sono arrivati di notte, e ci hanno cacciati quei pochi che eravamo lì e, ci hanno pure manganellati e menati un po' E tre giorni dopo c'è stato l'8 dicembre del, del 2006, quando con un corteo di decine di migliaia di persone non sono riusciti a fermarci lungo la strada, la gente è scesa dai sentieri e siamo arrivati giù in migliaia: abbiamo spazzato via quello che la recinzione, quello che avevano messo su. Dopodiché hanno deciso di soprassedere e trovare un'altra soluzione e quindi per tre o quattro anni le cose sono state ferme, e poi hanno deciso di rimuoversi, hanno spostato il cantiere dove quello di Venaus doveva essere un posto dove passava anche il treno, ma dovevano fare un tunnel di servizio, e hanno cercato di farli un posto militarmente più difendibile, diciamo. quindi hanno scelto il, il sito di Chiomonte dove c'è una valletta chiusa, e dove non eh, ci puoi arrivare solo o con l'autostrada o, o da due stradine <coughs> e quindi anche lì noi abbiamo tentato di fermarli è successo quello che è successo poi nel 2011 con la libera repubblica della maddalena noi abbiamo occupato l'area eh, per oltre un mese e mezzo con eh, una cosa partecipatissima una cosa bellissima di, di 30 giorni con sempre centinaia di persone presenti abbiamo costruito barricate e via discorte, eh, discorrendo poi sono arrivati al 27 giugno in 1000 1500 poliziotti con ruspe scavatori, eccetera e ci hanno diciamo cacciati e poi ci sono fortificati abbiamo fatto un tentativo di riprenderci l'area una settimana dopo e, insomma il 3 luglio e ci sono stati scontri dal mattino alla sera, quel giorno hanno lanciato 4.500-4.600 lacrimogeni, risulta dai bollettini che Anonymous è riuscito a, eh, a pescare, quindi pensate in un giorno solo in un'area concentrata 4.500 lacrimogeni non sono pochi e quindi non siamo riusciti a riprenderla e da allora continua la resistenza per insomma, rendergli la vita difficile adesso hanno aperto il cantiere a, a San Didero non hanno aperto il cantiere hanno preso possesso del terreno lo hanno circondato con uh, jersey, filo spinato, uh, telecamere eccetera e, e dentro ci sono fissi normalmente una cinquantina almeno di o poliziotti o carabinieri e via discorrendo per quattro turni al giorno, tutti i santi giorni dell'anno. Il problema è che qua in valle, se il progetto andrà avanti, dovranno aprire altri 5-6 cantieri lungo tutta la valle, quindi a distanza di pochi chilometri uno dall'altro, uno a Salvertran, poi c'è quello di Chiomonte che già c'è, poi dovrebbero aprire un altro Susa, un altro Bussoleno, San Didelo a già Aperto, un altro da Davigliana, e devono, sono tutti cantieri da eh, 70.000 metri, a Susa sono addirittura 300.000 metri quadri, quindi è un cantiere enorme che tiene tutta la valle. E quindi il, eh, quello che è successo in questi giorni è un altro atto di tentativo di demolire il movimento colpendo colpendo una parte, una componente o alcuni che loro considerano eh, i capi ma il problema per loro è che il nostro movimento eh, popolare ed è anche abbastanza trasversale sia per età che per centro sociale che per eh, anche composizione ideologica ci sono dagli anarchici a pacifisti a adesso i giovani di Friday eccetera quindi è, è anche abbastanza complesso colpire un pezzo credendo di aver decapitato il movimento, perché colpisci solo un pezzettino e, e il resto eh, si, si ricompone. Insomma, fino adesso siamo riusciti a farlo. E neanche il tentativo che hanno tentato adesso di dividere per buoni e cattivi perché nella lettura di, di, di quello che sta succedendo in questi giorni, gli articoli o le veline che hanno passato alla questura, c'è sempre la divisione tra se sì, in valle ci sono i valligiani che sono pacifici, protestano, ma insomma, e poi i cattivi che arrivano dai centri sociali. E noi questa cosa l'abbiamo sempre eh, respinta, anche in modo evidente, e plateale non so dopo i fatti della maddalena del 2011 una settimana dopo c'era c'era già questa montatura impostata dalla polizia ma presa subito in braccio dai giornali perché gli piaceva come discorso e noi abbiamo fatto una manifestazione a torino una settimana dopo con il, il lo striscione d'apertura che diceva siamo tutti black bloc tutti ecco, e quindi non, non, non ci lasciamo dividere eh, così siamo tutti compatti e continuiamo a difenderci. Adesso siamo sulla difensiva: dobbiamo difenderci da questo attacco della, della magistratura che a Torino è sempre stata abbastanza in linea con, i, con chi propone l'opera e la vuol fare. E, e quindi, e infatti, hanno sempre beccato, cercato di colpire noi, e mai eh, neanche quando la mafia lavorava dentro il cantiere e, e si è saputo. No? <ride> su quel cantiere non sono intervenuti, cioè, hanno fatto un processo per mafia a degli imprenditori che stavano lavorando nel cantiere ed è venuto fuori dalle intercettazioni dei ROS che eh, questi lavoravano dentro eh, coperti da chi, chi dava l'appalto e la magistratura su quel cantiere non è intervenuta, cioè, hanno condannato un imprenditore per traffici con l'andrangheta, la, però eh, per altre cose, non su, su quel, per i lavori fatti in quel cantiere di, di Chiomonte e questo è venuto fuori durante il processo in cui eravamo imputati in 50 per i fatti del, del 27 giugno e 3 luglio del 2011, quindi eh, insomma questa è la magistratura che abbiamo davanti, poi speriamo che sta roba si sgonfi perché adesso ci sono accuse anche di associazione sovversiva, l'articolo 270 del codice penale per parecchi di quelli che sono stati colpiti da misure e bisogna vedere poi se, le, cioè questa è la proposta del, del PM, bisogna vedere poi se il GIP e i giudici accetteranno questa impostazione, può anche darsi che no, perché qualche anno fa c'era stato un processo con accusa di terrorismo a quattro ragazzi che avevano tirato, eh, eh, avevano bruciato un compressore dentro al cantiere. Ecco. E poi l'accusa di terrorismo è caduta, il giudice non l'ha presa in considerazione perché non, era, eh, cioè non aveva senso. Cioè, ecco. Grazie. Prego.